Ciao a tutti! Oggi prepareremo le mantovanine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono acqua, miele, lievito di birra fresco, farina di tipo 0%, strutto e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il miele. E il lievito chiudiamo con il coperchio e il misurino e reazione i bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo lo strutto. il sale e la farina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo impazzare per 3 minuti in modalità spiga. Trasferire l'impasto in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare all'interno del forno spento, per almeno 60 minuti. L'impasto è pronto, formiamo 8 palline da circa 90 grammi l'una. Una volta formate tutte le palline, adesso stendiamole in un piano di lavoro infarinato, in un rettangolo. Una volta stesa, adesso arrotoliamo su se stessa. E posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno. Proseguiamo così per tutte le palline. Una volta formati i panini, copriamoli con pellicola trasparente e lasciamoli, lasciamoli lievitare per almeno un'ora e trenta minuti circa. Trascorso il tempo, adesso andremo a incidere i nostri panini. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per circa 25 minuti o finché non risulteranno dorati. Le mantovanine sono cotte, lasciamole intiepidire prima di servire. Mantovanine.